La prima cosa in assoluto da fare, prima di farsi il letto, è svegliarsi. Si Cino, mm -hmm. ti prensato la colazione. Wow, grazie! La seconda cosa più importante è aprire la finestra. La terza cosa importante è togliersi il pigiama. Ecco fatto! E adesso facciamo effettivamente il letto. Come vedete, ho tirato bene via il lenzuolo e le coperte in modo che possa prendere aria. Come prima cosa, dobbiamo occuparci del qua sotto. Quindi, spostiamo il cuscino, che non ci serve per il momento. E tiriamo. Partiamo dall'angolo, adesso e lo tiriamo bene. Poi, tiriamo il lato fino a sotto, dove ci sono i piedi. Tiriamo tutto bene. Adesso, passiamo dall'altro lato, e anche qua, tiriamo bene l'angolo. E poi tiriamo bene il lato. In questo modo vedete che molte delle pieghe che c'erano prima non ci sono più. Adesso ci occupiamo del lenzuolo. Lo tiriamo bene verso su. E sistemiamo tutto il lato. In modo che scenda giù bello dritto senza pieghe. Poi passiamo dall'altro lato. Anche qua come prima. Tiriamo bene. E poi spostiamo giù il lato per fare in modo che sia dritto senza pieghe. Adesso ci occupiamo della coperta, la tiriamo, questa altra non ci serve per adesso, la tiriamo bene di lato e poi anche dall'altro lato. Vedete che tiro sempre prima sopra e poi la sostiamo di lato. Infine l'ultima coperta, in questo caso un copiletto, anche questa come quella prima la tiriamo, la sistemiamo bene di lato e poi passiamo di nuovo di qua per finire il lavoro. Adesso che le coperte sono ben sistemate, possiamo prendere il suolo e rigirarlo sopra facendo una bella piega. Adesso che abbiamo fatto la piega possiamo decidere di mettere le coperte Sotto il letto o lasciarle sopra il letto, come preferite. Come ultima cosa, prendiamo il pigiama, lo mettiamo sotto il cuscino e mettiamo il cuscino. Ecco fatto il vostro letto. Adesso tocca a voi, fatemi vedere i vostri video in cui fate il letto.